Ciao ragazzi, su questo video vedremo come possiamo manipolare gli errori che possono subire calcolando il determinante e la traccia di una matrice più vedremo come si può calcolare la matrice invertibile e il rango di una matrice in python allora andiamo a vedere la prima cosa che ho aggiunto è questo if and else statement e che questo fa una cosa precisa andiamo a vedere cosa fa Abbiamo detto che stiamo usando questo metodo qui, che questo fa un lavoro, prende i numeri che abbiamo inserito, li trasforma ai dimensioni della matrice che abbiamo anche noi inserito, tutto questo lo sta salvando in una variabile matrice e dopo questa matrice viene stampata in una forma così, con le dimensioni giuste poi ho aggiunto un if statement. Che, che significa questo? se questa condizione qua è vera viene seguito IF cioè mi staba questo qua la matrice inserita è quadrata è la seguente e mi staba la matrice e se non è vero questo mi staba ELSE cioè la matrice inserita a dimensioni con questo pezzetto di codice mi staba le dimensioni cioè questo che abbiamo deciso per Ie, e questo gli abbiamo deciso per colone e la seguente, che mi stabba la matrice che non è quadrata. Qui possiamo vedere il diagramma di flusso per if else. Quando arriva if else, il nostro programma fa due cose. Edra testa la, la espressione. Se è falsa, mi stabba else. E se è vera, mi stabba if e poi esce. E continua, poi per il determinante ho fatto la stessa cosa abbiamo detto all'ultimo video ho detto che ho usato una funzione già pronta della libreria Numpy, questa qua che sta calcolando il determinante con LU fattorizzazione, ho spiegato cos'è LU fattorizzazione ed ho usato un statement IF ELSE per fare una cosa precisa, allora dalla teoria sappiamo che per calcolare determinate di una matrice, la matrice deve essere quadrata, cioè 2 x 2, 3 x 3, eccetera, n per n in generale. Io ho usato un statement if else e dico se il numero delle righe è uguale con il numero delle colonne, vai a calcolare il determinante e poi mi il risultato, cioè il determinante della matrice è uguale. Con il determinante, questo qua l'ho usato perché certe volte mi dà risultati come 14,9999, eccetera. Questo pezzetto di codice qua mi fa l'arrotondamento di questo e mi stabba 15, o se abbiamo un determinante tipo 9,00004, mi dà 9. E poi per la traccia la stessa cosa, la traccia viene calcolata solo se la matrice è quadrata, quindi ho messo if, cioè se il numero di righe è uguale con il numero di colonne, calcoli la traccia e dammi il risultato, altrimenti mi deve stabbrare che la traccia è la matrice non è quadrata, qui possiamo mettere qualsiasi cosa che vogliamo. Altrimenti potevamo scrivere che la traccia non c'è perché la matrice non è quadrata. Anche qui il determinante non c'è perché la matrice non è quadrata. Il messaggio che viene stampato viene deciso dal programmatore. Poi andiamo a vedere come si calcola la matrice invertibile. La matrice invertibile è anche una matrice quadrata. Cioè la matrice deve essere quadrata e poi dobbiamo decidere se è invertibile e sia una matrice A quadrata. La matrice inversa è la seguente: A alla meno 1 è uguale con questo tipo qui 1 fratto determinante della matrice A, cioè di questa qua per la matrice dei cofatori di A. Questo non lo spiego perché il video diventa grande, però una condizione che dobbiamo vedere e siamo essere attenti è questa qui che la matrice inversa è uguale con 1 fratto determinante di A per la matrice dei coefficienti cioè il determinante della matrice iniziale cioè di questa qua A deve essere diverso da 0 quindi dobbiamo scrivere in python una condizione che quando il determinante non è diverso da 0 che è uguale con 0 non lo calcola e questo perché lo dobbiamo fare? Perché è un metodo di buona programmazione e lo vedremo magari ai video precedenti per la complessità degli algoritmi. Se non deve fare un calcolo, gli dobbiamo mettere una condizione che non lo fa. Cioè l'algoritmo lo deve sorpassare e continuare. Quindi l'inversa di una matrice si calcola così. Se la matrice è quadrata e il suo determinante non è zero, questo simbolo significa non è, punto interrogativo e l'uguaglianza significa non. Allora mi deve calcolare l'inversa. Con questo metodo qua, da Nambi algebra lineare, import inf dal inverse, dove sulla variabile inversa deve inserire l'inversa della matrice già inserita. E una volta calcolata me la deve stabbare con un metodo print dove mi stabba il determinante è uguale a cioè non è zero lo scrivo così cioè diverso da 0. quindi la matrice è invertibile e la sua inversa è uguale a e mi stabba la matrice poi se la matrice non è quadrata cioè se il numero delle righe non è uguale con il numero delle colonne mi deve stabbare che la matrice non è invertibile perché non è quadrata e mi stabba le dimensioni, cioè una 3x2 o 2x3. E le dimensioni si possono stabbare così. E poi l'ultima condizione che rimane è se il determinante è 0. Questo che rimane, sintaticamente sì, con else non devo scrivere niente, perché questo che rimane. Cioè devo scrivere solo else, print. La matrice non è invertibile perché il suo determinante è uguale a 0. Quindi se la mia matrice è quadrata e il determinante è diverso da 0, lo calcola. Altrimenti se la matrice non è quadrata, mi stabba che non è quadrata. O se è quadrata e il determinante è uguale a 0, mi stabba che la matrice non è invertibile perché il determinante è uguale a 0. Qui possiamo vedere la tabella di verità per quando viene eseguito ent, cioè if, perché ho, messo una, perché ho messo una condizione booleana ed adesso. Allora, if è vero, se e solo se, tutte e due condizioni sono vere. Per tutte le altre, diventa falso. Cioè, se la mia matrice è quadrata, ent è determinante è diverso dallo 0 viene eseguito if calcola il determinante e mi stabba il risultato altrimenti per tutte le altre condizioni mi stabba non è quadrata o il determinante è 0 e questo si fa in python con elif else eccetera se avevamo più condizioni potevamo aggiungere altri elif e finire con un else. Andiamo a vedere il diagramma di flusso di if elif else. Il programma edra al if, cioè qua, fa il testo booleano. Se diventa vero, stabba if ed esce. Altrimenti, se è falso, va a controllare l'if. Se è vero, stabba l'if ed esce. Altrimenti, se è falso, va a ad else, se else è vero, stabba else ed esce. Poi, come si calcola il rango di una matrice? Il rango di una matrice calcola semplicemente quando abbiamo una matrice iniziale e su questa matrice iniziale viene applicato l'algoritmo di Gauss e una volta applicato l'algoritmo di Gauss, questa matrice diventa a scalini cioè questa a' qua. E cosa è il rango di una matrice? Semplicemente il rango di questa matrice qua portata a scalini è la somma delle righe non nulle, cioè abbiamo qua una riga non nulla, due righe non nulle, quindi il rango di questa matrice è uguale a 2. Possiamo dire anche che il rango di una matrice è uguale con i suoi pivot. I pivot sono questi numeri qua. I primi numeri non nulli di ogni riga linearmente indipendente, cioè uguale a 2. Questa matrice ha due pivot. E anche ranko uguale a 2. Questo in python lo possiamo esprimere così. Dobbiamo inserire la funzione, cioè from numpy in arc algebra lineare import matrix rank questa funzione io lo calcola dopo devo definire una variabile rango dove viene salvato il rango, e devo calcolare il rango della matrice inserita con questa funzione qui e alla fine stabbare il risultato qua non devo scrivere qualche eccezione con if else perché il rango può essere calcolato per qualsiasi matrice di qualsiasi dimensione anche una matrice 2x3 Possiamo applicare Gauss e trovare i pivot e quindi il, il rango. Adesso andiamo a vedere un esempio. Vado a inserire una matrice quadrata. Andiamo a vedere i risultati. Vado a seguire prima import nabbi P. Poi vado a inserire le dimensioni della matrice. Metto una 2x2 quadrata. Poi vado a inserire gli elementi della matrice metto 1 2 3 4 adesso mi deve stabbare che la matrice inserita è quadrata ed è la seguente Eccolo la matrice inserita è quadrata ed è la seguente 1 2 3 4 quindi if ha controllato il numero di righe e il numero di colonne ha visto che abbiamo una matrice 2 per 2 ed è da qua Stabba la matrice inserita è quadrata e della seguente, eccola. Poi andiamo a calcolare il determinante. Adesso deve essere eseguito IF perché abbiamo due righe e due colonne e quindi mi devo calcolare il determinante e stabbare il risultato. Il determinante della matrice è uguale a meno 2. Eccolo qui. Poi andiamo a calcolare la traccia. Anche la traccia deve essere calcolata perché è la matrice quadrata. La traccia della matrice è è uguale a C2. La traccia semplicemente è la somma della diagonale principale. Andiamo a calcolare la trasposta. Eccola. Adesso mi devo calcolare l'inversa. Eccola. Il determinante è uguale a meno 2, cioè diverso da 0. Quindi la matrice è invertibile e la sua inversa è uguale a questa qua: meno 2, 1. 1,5 meno 1 mezzo, e qui ho creato una verifica andiamo a vedere cosa è questa verifica e che significa questa matrice identità che mi ha stampato qui la verifica è semplicemente la seguente, che sappiamo dalla teoria che il prodotto delle matrici A e A alla meno 1 cioè la A iniziale per la sua inversa mi devono dare come risultato la matrice identità Cos'è la matrice identità? La matrice identità per esempio 2 Se abbiamo due matrici 2x2 Cioè se la matrice iniziale è 2x2 Anche la matrice inversa sarà 2x2 E mi deve stabbare la matrice identità 2 Che è questa qua 1, 0, 0, 1 E qui possiamo vedere che l'ha stabbata Questo è 1 Questo non lo consideriamo Questo è 0 questo è 1 e questo è 8,8 per 10 alla meno 16, cioè meno 16 zeri 88. Questo praticamente è 0. Quindi vi ha stabbato la matrice in identità che significa che l'inversa che ha calcolato prima è giusta e questo l'ho creato come una verifica perché certe volte Nampi... Non calcola bene il determinante o mi dà risultati come questo: 8,8 per 10 alla meno 16. E poi l'inversa è sbagliata. Quindi ho creato questa verifica qui. E se la matrice stampata è la matrice intensità delle dimensioni che ho inserito, sempre quadrata, 2x2, 3x3, eccetera, l'inversa è vera. Se per esempio le matrici erano 3x3, la matrice identità sarebbe questa, cioè tutti i numeri 0 tranne la diagonale. Torniamo al codice, questo che è rimasto è il rango, il rango di questa matrice è 2, cioè nessuna riga non è nulla, sono due righe linearmente indipendenti ed ha due pivot poi sotto nella descrizione del video vi ho allegato due file uno è un file HTML dove c'è tutto il codice con le spiegazioni qui ci sono le piattaforme che sono usate per il video io ho usato Anaconda, però potete usare anche online OnlineGDP l'ho spiegato al primo video poi il secondo file allegato è uno script dove se avete installato le librerie usate in questo video viene eseguito automaticamente su windows andiamo a vedere eccolo adesso mi chiede di seguire il numero di righe andiamo a fare 2 3sb metto 2 e 3 metto una, metto una matrice non quadrata e metto come elementi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e il risultato sarà questo. ecco la matrice 1 2 per 3 e viene stampato questo messaggio. La matrice inserita è una 2 per 3 quindi non è quadrata. Il determinante è la matrice non è quadrata. La traccia è la matrice non è quadrata la trasposta la calcola perché non dipende dalle dimensioni della matrice e poi mi stabbe che la matrice non è invertibile perché non è quadrata ha due righe e tre colonne e il rango è 2 adesso devo premere impio per uscire Poi andiamo a vedere un altro esempio. Se la matrice è quadrata, però il determinante è 0, metto una 2 per 2, metto 1, 2, 0, 0. Abbiamo inserito questa matrice 1, 2, 0, 0. Il determinante è 0, la traccia è 1. Infatti, fa 1 più 0 fa 1. La trasposta della matrice è 1, 0, 2, 0 e mi stava che la matrice non è invertibile perché il suo determinante è uguale a 0. Infatti, poi andiamo a vedere un altro esempio. Adesso andiamo a vedere un esempio dove il determinante della matrice è 0, però il programma da sbaglio sta calcolando l'inversa e capite perché ho creato questa verifica allora metto una matrice 3 per 3 la matrice sarà questa questo determinante è 0 andiamo a vedere allora la matrice è questa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il determinante è 0 la traccia della matrice è 15 cioè la somma 1 più 5 più 9, la trasposta della matrice è questa qua. E qua mi stabba che il determinante è uguale a 0 diverso da 0, che questo non vale, quindi la matrice è invertibile. Come calcola l'inversa. Però, questo è sbagliato perché il determinante è 0. Non c'è l'inversa, però, il programma mi stabba il determinante tipo 0,0000004 e poi fa i calcoli e così ho creato questa verifica che per essere giusta questa matrice qua qua deve essere stabbata la matrice identità 3x3 però questa non è la matrice identità 3x3 perché la matrice identità 3x3 dovevamo avere 1 qua, 1 qua uno qua e tutti gli altri zeri come potete vedere questa matrice non è la matrice identità quindi questa matrice inversa qua è sbagliata e si vede anche da qua che lo zero non è diverso dallo zero e per ultimo mi stabba il rango della matrice E2 che questo è vero per adesso è tutto ragazzi se vi è piaciuto il video mettete mi piace